Grillino palermitano contro l'accordo eh. PD 5 Stars. Di Maio, è inutile che dici io capisco gli elettori dei 5 Stelle che dicono mai col PD. No, tu non capisci un cazzo Di Maio, tu non capisci un cazzo. Se tu vuoi perdere 7 milioni di voti in un colpo soltanto, allora fai il governo col PD. Altrimenti, squidati su minchia di PD e mettiti d'accordo con Salvini, perché Salvini in qualche modo... Il suo partito ha triplicato i voti. Il Movimento 5 Stelle dal, 20, dal 24% è passato al 32%. UPD morì. Vuoi capire che UPD morì, Di Maio. Chi minchia a fare con UPD? Ma sei tutto il rincoglionito, sì, Di Maio. Ma sa che mi sa che hanno veramente tu, cazzo, Di Maio? Di Maio, hai rotto la minchia. Noi col PD non ci siamo. Se tu te ne col PD... Finì il Movimento 5 Stelle! il Movimento 5 Stelle se tu ti allevi col PD è morto per colpa tua, pezzo di merda Vedi di fare le cose serie e non rompere i coglioni, Di Maio Un scassare la minchia, ne andiamo a buttare e te le vi la minchia Non se ne può più, chi minchia te il sai, il PD, il PD ha peggio merda E banche giuria tu scuidai, Di Maio, Ho messo caro cazzo e levati i Di Maio Ecco, in termini un po' crudi questo elettore okay. Five Stars esprime anche la rabbia che viene fuori in queste ore pure dal mitico web. Dal mitico web contro per questo seme. accordo. E stanno cercando di ripulire tutto. Stanno ah, cercando seme. di togliere tutte le critiche contro il PD. Ma noi qui conserviamo, noi qui abbiamo il polso del paese. Altone.